Ebbene oggi... Ciao a tutti ragazzi, noi siamo X, Marco007 E questo è il secondo tentativo di ripresa interrotto dalla sorella di Marco Allora, in questa è una nuova parte di Super Perifer Mario dobbiamo continuare il file SAS Ok, scena di mezzo. Youtube Ecco, ho appena ricevuto un memo da di Dice, cioè, appena trovato di voto Perché è volto? Di voto, Non ho visto io andare in mosse. Già. Già. Ble. Non è riuscito a fermarlo. Neanche con il mio potere. L'eroe del profeta Discendenti degli antichi, la loro forza cresce. Conto, Cevere. Che prego, fammi per piacere vedere mandarme contro quella mammoletta Ti giuro che stavolta non la passerà liscia non mi va, sei troppo stupido oh mm -hmm. pugnazzo, dunque sei pronto a rifarti? hai preparato quel rapporto sulla sua inadeguate... in... inadeguatezza che ti avevo richiesto? beh, eh, ecco, lo devo ancora finire. sto a riflettere sulla conclusione me ne devi credere mi serve più tempo, poi mille pagine non uso tutte. Ugh, calma prenditi una pausa, sgherro. Il Conte Cenere è in vera. Di Dimensio, vieni a me. Vieni dal Conte Cenere. Ecco che arrivo, come una torma di bambini dell'asilo, all'uscita della scuola. Bleh. Ti piacerebbe andare a giocare Dimensio? Sì, e allora vai. Non deludere il conte cenere. Liquida questo eroe. Certo, lo pagherò bene bene. Lo pagherò. Ah. Sì, perché la liquidazione sì, sarebbe... Sì, la, la paga. Il tuo desiderio è un ordine. Affrontare questo sciocco sarà una passeggiata per me. Ora, se non c'è altro per me, andrei. Ciao, conte. Ah, oh, scusa, c'è anche Peach di, di Menzo e dice... No! E muori. Allora, un che punto sei col tuo rapporto? Rapporto? Ma è che. Oh giusto, tutto sta andando bellissimo. Non <ride> <ride> appena parlato. Conte, lasciami ti sulla situazione del castello. Devo ancora stanare due o tre ribelli, ma preparerò subito un rapporto. Lo farò di mille pagine. Blah, eh, degli eroi cercano di salvare quei patetici mondi Dice il conte di cenere Dice di mezzo blah, I loro sforzi saranno vani. Nessuno fermerà Nessuno riuscirà a volutare giustamente <susurra> il conto di questo tenebre si, si teletrasporta così, così come nessuno riuscirà a domare la tempesta che scuote questo lo dice sempre il conte c'è ma quale cuore? eh perchè indietro c'è una storia d'amore ah, non volevo dire oh la mia testa <ride> ehi dove sono? io sono il quarto eroe ah ora ricordo volevo salvare la principessa Peach ma, ma ho chi parlato. è il terzo? <ride> ti sei svegliato? ovvero sei tu il terzo eroe? No! Sì, è, la, è un cattivo va tutto bene? Sì, noi stiamo bene. Per fortuna ce l'hai fatta. Pensavo fosse finito. Piuttosto, è piuttosto di quanto sempre. Ehi già, che situazione. Mamma mia, avete visto la principessa Bowser? Eh? Proprio no, sei l'unico che abbiamo trovato negli intorni. Speriamo che stiano bene. Ma che sciocco questo, a chi importa di suoi amici? Immaginiamo sì, che siamo... Immaginiamo che siano catturati... E siamo stati catturati come tutti gli altri. Ora toccherà a noi. Perché è così calmo? Siamo in territorio nemico. Allora, Luigi vecchio mio, che ne diresti se ce ne andassimo di qui? Forse tu potresti trovare una via di fuga per andarci, che ne dici? No, no. No, no, io sono Luigi! No, io non posso, devo salvare la principessa! Idioca! Oh, non me l'aspettavo! Tutte quelle storie sulla, gest sulla gesta del grande Luigi! pensavo che fossi mm. il difensore dei deboli e non abbiamo nessuno io il sono... il besteller di Piper Mario il, il menale. grande Luigi hai detto il difensore dei deboli E io? ah fatevi sotto allora non ho scelta vi devo uccidere i farm mi reclamano Oh, sei il migliore! È stato troppo facile! Che dicevo La svedete di parlare nella testa che mi sento! Ti seguiamo a ruota, appena si mette male, ce la pigliamo Adesso passa, vi uccido <ride> <'è l> prima! <ride> allora seguitemi! <ride> Prolvi and um, gomba, se comincia! mi calpesterò fino all'ultimo! Ok, cosa può fare Luigi? Nulla! Nulla per il momento, però Luigi. Può andare nel vuoto e fermarsi contro un muro. No, niente mi fermerà, io sono il grande Papyrus. <ride> Papyrus? Andiamo, mini pro di Non sappiamo sta... aprire le porte noi. Niente, eh, eh. comunque questa, se faremo un Splendidale sarà la stessa voce che userò per Papyrus. Oh, no. <ride> Oh right, yes! Uh, io andrei sopra perché i Goomba vanno sopra. Mm. Um, andiamo! Non si apre, deve essere chiusa dall'altro lato, dice Luigi nella mente del narratore. <ride> Il narratore è Luigi! The Great Papyrus vuole dire il grande Luigi salverà la situazione. Andiamo! D'ora in poi quando parla il narratore parla con la voce di Luigi, perché Luigi. No. No. Andiamo, siete troppo lenti. <ride> corri, corri, corri, non mi devono seguire. Ok, ora diventa inquietante <ride> la parte. Eh. Uh. Sembra senza fine. Dov'è? I miei Goomba sono spariti. Eh, che ci fai? Ehi, hey, uno è morto! Oh no! Ah, è così! Oh, oh, oh, oh! Oh! Dove sarà la bella Peach? Almeno potrò rifarmi gli occhi! Oh, Goomba! Devo darti una lezione! Lo sanno tutti! Che piaciuta dice quel tizio di Bowser! Ma dove sarà il Bowser? Vorrei che ci fosse lui qui, invece, è il grande moscetto! Ehi, hey, ti ho sentito, io sono il grande papai, non il grande moschetto. <ride> il moschetto! Comunque Luigi, a differenza di, di Mario, scivola tantissimo, quindi se correte in una direzione non potete cambiare subito, ma si, eh, si ferma due secondi prima di. cioè, due secondi. Due secondi? Troppo. Si ferma qualche decimo di secondo, e per qualche decimo di secondo... Che... Quando... Grande Luigi, sì. aspetta! <ride> Siamo troppo lenti, vi prego! Ma voi siete fermati! Oh oh, sembra che siamo arrivati al capolino! Siamo tutti morti! <ride> oh mamma, hai eh, ragione, ora che facciamo? Eh, forse dovremmo cercare un'altra strada: che essere in Guarda che siete voi che ci avete cacciato in questa situazione! Che mi avete cacciato! Non siamo due, i grandi Puffer. Se rimaniamo qui, qualcuno ci troverà. Ah, troppo tardi Non lo so no no no no testa. no no no no è diventato il no aspetta che aspetta che no una sigaretta ti no no sei felice <ride> no mm. ti ho cercato no no no no no no no no chi sei? Già, al matrimonio eri tu l'unico che non faceva il gioco di squadra. Andrai a incontrare una bella azione disciplinare. Iniziamoti, va? No. Non avvicinarti al grande Papaios! Oh cielo, povero compagno! E eh, va bene, voglio far vedere come l'otta di Goomba! Uccidimi! <ride> Cosa? Ehi, ma che cacchio fai? Ti sembra un... <ride> Che ti sembra, Antonio? Passa dalla parte del vincitore. Sì, ah, con... e morirai con tutti i mondi. Ah ah, ottima decisione, il tuo entusiasmo mi piace. Forza, giù, tenete... eterna fedeltà al conte e sei dei nostri. Ehi signora, sono dei tuoi, conte conta, mi to... fra i tuoi, conta su di me, conte. Oh, oh, oh. Tu sporco eh... traditore. Tu no, ascolta. Tu sporco parlante di, di conti. Io ho un conto, sono Luigi. Per come è tagliato a metà. Ok, ok ragazzi, non tenete questa folla. Deve capire le sue priorità. Sì signora. Ah, non mi toccate la scena, soffro il soledico. Ah. Ora ti distruggerò. Io e Seri Grandi, conti te e un cosa? Sei irritato, è successo qualcosa? No. Sì, mi scop ho scoperto mio padre. Non è stato facile uscire dal castello. Avevo paura che non venissi. Sei, sei una strana ragazza. Sai cosa sono, eppure non sembri spaventata. Non mi importa cosa sei, volevo solo vederti. E forse sbagliato. No, no, certo che no. Anch'io volevo vederti. Blumiere, ti spiace se mi siedo vicino a te? Certo che sì! Prego farfalla. Torniamo alla nostra conversazione. Devo saperne di più scritte. Farfalla, mmm. Blumiere. Blumiere. <ride> Magari è di merlocchio. Perché <ride> è, è un merlastro. Merlocchio ha, è, ha il colore merlastro. Ben, Davvero? vero. Sì. È proprio una ricerca. Sì, merlastro è un colore. No, non è vero. Comunque. Oh oh, bentornati amici! vi serve aiuto dai miei baffi? come è andato il viaggio stavolta? avete trovato Merluna il cuore puro di Merluna? no no no io Ma sono Mario. Sì, <ride> ci siamo riusciti dice Peach Sì, e Merluna avete lasciato la margine detto... con Mimi Merluna ha detto che sarebbe servito il potere di quattro eroi per salvare i mondi già Merluna ha detto che Luigi c'è Bowser oh davvero? c'è più di un eroe? se sì. Mario e Peach sono due di questi allora, ne servono altri tanti. Ma che razza di autostima c'hanno i, i pixel? Guardate, per di là Ma il mio telecomando sta appunto. rompendo. Ascoltate, lo sentite? Io Se lo sento, è sei... già là qui. Vabbè, sì, il vuoto sì. si è ingrandito. Oh no, mm, temo che il nostro tempo stringa, cari amici. Tornerò a prove costruite. Voi Baldigioni! Ehi! A che hai detto giovani? Io sono Mario! La prossima colonna è. Ho tipo 35 anni e più 80. Più. Ma prima lasciate che mi dica ciò che il mistico libro mi ha già rivelato. I miei baffi illumineranno il mondo un giorno. Ma aspetta a voi decidere. Solo una persona deciderà se ad avverarsi sarà il luci sole tenebrale. Entrambi i libri lo descrivono come l'uomo in verde, ma non capisco cosa voglia dire. Forse un baffo verde potrà darvi la soluzione. Devo tornare ai miei studi per risolvere questo enigma. Tra virgolette, si farà una bella dormita finché noi non metteremo il cuore nella colonna. L'enigma, lo sai cos'è? La formula per far diventare i suoi baffi verdi. <ride> ok, vediamo fin dove plana. Ah c'è il muro, che peccato. Oh, ecco la colonna del cuore. Prendiamo sto cuore e mettiamo mm -hmm. un altro. Non si toglie, dobbiamo mettere il cuore giallo nella colonna. Però, dove sarà il cuore giallo? Intanto prendiamo lezza Mario? Sì, appunto dove ce l'abbiamo il cuore, no? Mario lo mette sempre nel taschino, per essere sicuri. Mario... Ma vai giù. Dove giù? Con l'ascensore, vai giù. Che tu sai dov'è la roba da distruggere col bombo? E sì, poi da. e poi. è e la colonna. Dove? E che ne so, però andiamo lì prima. Ok, mm. andiamo! Svolta di qui. Vediamo. Svolta di là. Il mondo è bello. Fino a qua. E fino a qua. E, e il resto è brutto. Perfetto, dove andiamo? Prendiamo l'ascensore. No, no, lì. vai. No, sal non salire lì. Vai dall'altra parte. No. Non si può salire. Vai dall'altra parte che ti ho detto. Non qui. Non uh. qui. No, no, no. no. Ah. Qui. Svolta. Non lì. Qui. Svolta. No, vai no. più. No, no, no. Eh. Ecco quella roba da distruggere. Sei davvero imbecille tu. <ride> Vai, ma lo so che puoi farcela. Ok. Ah, è vero, diventico. ci abbiamo pure il Sottilino, me ne ero yeah. dimenticato. che sì, chissà Sottilino a cosa serve. Let's go. Yeee, yeah, distruggiamoci. L'Ezza go, disse il proprio Mario. Mario, il cavaliere oscuro delle <ride> cinque tenebre. Terzo piano zoom zoom zoom zoom Vai. zoom zoom, zoom, zoom noi dobbiamo andare da qualche altra parte perchè no... ecco ho trovato la soluzione ok andiamo da un'altra parte perché lì sta una vita musicale che mamma non abbiamo bisogno oh uh, chissà che, che cos'è assomiglia a un pixel a un insieme di pixel che forma una, una, una vita musicale ah uh -huh, si sì, è proprio quello cioè i pixel quelli P E -l. tipo un Mario Non un pixel Non un pixel. pixel Un pixel Sì dove dobbiamo andare quindi? Eh vai avanti Vai lì Questa è la zona dove trovare le, le, le colonne del cuore Corri Mario Non fare l'assassinato Corri Vai Svolta E lì. poi perché eh, l'argista ci ha messo sto potere? Uh. Delle, dei paletti da, da sotterrare vai mario ah è vero lo stiamo a terra non possiamo fare però oh, ci, ci potrebbe essere qualcosa tipo una roccia o un martello Cosa? Mm -hmm. beh le bombe sono, sono ah questo qui invece da tenere su va bene gianto ah certo gianto vai avanti cerchiamolo come com come un gioco no, online no, no, gioco questo questo gioco no no no no no no no no no mi ricordo no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no ok eccoci andiamo avanti non, non andare in 3d so che qua c'è un'altra cosa da no no no no tutto So che so, so c'è un'altra cosa So che c'è un'altra cosa Eroi uh. uh. Non, non eat Eroi Non sai dove andare a svolta di là Facile no? No <ride> Se non so cosa fare mi metto dentro <ride> le, le fosse Perfetto comunque Qui Dove dice di svoltare? ci andremo più avanti forse no veramente lì ci siamo già stati per mettere la colonna per mettere il cuore nella colonna del cuore della colonna del cuore ok nuovo nemico giusto? no no l'abbiamo già, già visto non è sei diviso oh, oh, oh, oh. sottilino serve qua non è bene. questo sembra un cheese no è una un non no, no, no, no. andare lì vai lì Svolta di qua. Sottilino e serve a qualcosa. Svolta di là. Dove ok, so sono di profilo di profilo, quindi sono in, in due D. Appunto, questa cosa non ha senso, è un profilo sexy Perfetto, inseriamo il cuore nella colonna del cuore. Dopodiché entriamo nel tubo e poi concludiamo l'episodio. Sto facendo questa voce perché sembra qualcosa di sacro ingranaggi magici uh, A caso Hai ottenuto un nuovo livello Yeh ora posso distruggere una colonna Se avessi yeah. il martello come tutti gli altri People Mario mm. Qua Mario ha tutte le cose ha tutte le cose Il bello è che posso, cioè, ci passa però fa fatica, vedi? Anche se, anche se va preciso, ed è pure più magro del, del necessario. Eh, vabbè, è, è carta. Appunto, perché ci mette così tanto? Oh, questo puzza di consiglia. No, puzza di niente. Puzza di ci sarà uno scambio più avanti che sostituirà il coso. Qui sembra di poterci passare. Sì, questione. sì, sì, può passare, lì. E c'hai 200 monete, sì. Vai, vai, vai, vai. Come? Vai avanti, non così. Oh, oh, oh. Vai avanti. Già, già. Non capisci. Prima sottirati e dopodiché vai. Vai in 3D. Io ho visto dei cosi in 3D. Ah, hai visto dei cosi ah allora sei uh, invisibile Serve consiglia vai consiglia ah allora facile ah. anche se c'è il soffitto che dà fastidio ok finiti tra poco incontreremo un nuovo personaggio importante spoiler io non uso Peach, i poveri usano Peach. Aspetta. Vai in teddy. Ah si sì, si sì, vede che c'è un'incavatura. Ok, vediamo. Tu non l'hai visto. Sì, lo so. Uh. Che cos'è un P-Switch? Clicchiamo. Blumblumblumblum. Non è un -switch. Blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, switch è un coso Switch. Perfetto. Chissà cosa c'è qui? Vediamo. Vediamo un po'. Labirinto dei 100 livelli. Oh! Pericolo vietato l'ingresso. Centro civico di svolta l'idea. potrei già entrarci, ma non una ah parte extra. Anche perché. cioè non una parte extra, lo faremo per forza. Ok, salviamo. Allora. Oh. Salve! Che per pepito! Sono Pepito! L'indefesso saldatore che costruisce un mi mai pensato! Ah, ci metto troppo per andare dall'altra parte della città. Beh, anch'io. Per questo mi dedico a costruire tubi utili per il trasporto. Spezionato la zona, potrei creare un tubo fino a sotto via. Che ne pensi? Certo! Certo! Certo! Sì! Ma, ah, gente, non sono più gente. No. Pepito per te è tutto. Perché tu sei un bravo pepito. Tu sei una pepita che si trasforma in un altro, in un altro livello. E in due secondi ci fa un, un tubo degno di. Perfetto. Sto tubo è accessibile 24 ore al giorno, 365 giorni. L'hanno usato quando vuoi. Non arriverà? La vita è breve, è meglio prendere la via più corta, no? Hai speso con saggezza. Beh, io vado. Ehi, ma non eri in 3D! Torna qui! Hai fronte la leggi del gioco! un buco di sceneggiatura. Ok, comunque. <totipo> Ma entra, vediamo dove porta. Comunque, se saltate sui tubi, quando, quando siete in 3D, entra automaticamente. Bene, oh. ci porta al negozio, io direi già che siamo di fare un paio di acquisti. Ciao! Ciao! Oh. Ciao. <ride> ti dovevi spaventare? Come va? Come stai? Bene, che fortuna hai trovato il negozio di come va? Ti serve? niente di momento ok <ride> meno male che non è un lato. ho un ladro compra pure loggetto che vuoi Di sì, fantastici perfetto vediamo che cosa hai da venderci medaglia a stella vale 100.000 punti e poi c'è Ringotto che vale circa 100 monete non serve niente lo devi vendere mi sa che se lo rivendi poi ci ah, dà 100 no ci dà più di 100 minuti beh comunque non ci vende nulla di interessante io volevo vedere piuttosto se c'era qualche carta intanto controlliamo qui no no non si possono comprare qui c'è un'altra cosa per le carte ah, vabbè compro una medaglia a sto punto a che serve? Per fare 100 punti Ah, ah, non ho più spazio, oh. certo. Cioè, allora so io che cosa fare. Mm, mangio un bel fungo tossico. No, scusa, vendi, vendi a lui. Cosa? Puoi vendere. Puoi vendere le cose. Mi vendo il fungo tossico? Eh <ride> sì, così muore. E this. E due monete. Mmm, gustoso! Perfetto, grazie mille. Oh che bello! Hai toccato quota da 7 punti. Uh. Cosa? Sono arrivato a 7 punti fedeltà! E ora? Di usare la medaglia stella! Ok, Figo. Ah, che schifo! Hai comprato per 50 monete qualcosa a cui non serve a niente. No, veramente serve a fare level up. Ah, no. E i level up sono utili. Perfetto, quindi noi salviamo. ci rivediamo nella prossima parte in cui faremo il livello 4, cioè il mondo 4 e arriviamo a metà, giusto? No, nel mondo 3. No. mondo 3, oh, abbiamo... Sì, che... ok. Bene, ci vediamo alla prossima parte. Ciao Pepito. Ciao.